Oggi parleremo di gruppi maggioritari, gruppi minoritari, diversità e differenza e di processi di inclusione o eh, di integrazione, ma vedremo come questi due termini vadano usati in maniera diversa e ehm, che cosa comportano dal punto di vista della, delle relazioni tra i gruppi sociali. Le differenze tra i gruppi sono differenze centrate sulla relazione, un gruppo non esiste se non in relazione a un altro gruppo, quindi non esiste, non ha un'identità di per sé, ma bisogna adottare una prospettiva chiaramente relazionale. Nel senso comune, quando si parla di ma maggioranza e minoranza, si pensa a gruppi maggioritari e gruppi minoritari, ma non è così. La maggioranza, per questo si usa il termine mainstream, è la maggioranza rispetto a un potere, rispetto alla possibilità di avere potere, rispetto alla possibilità di esprimersi, rispetto alla possibilità di divenire il modello e la norma. Pensiamo, per esempio, a Sudafrica quando c'era l'Apartheid, visto che mh, così ci, questo ci permette di eh, superare il concetto di maggioranza in termini numerici, mh? Eh, di gruppo di maggioranza, nel senso che il gruppo di eh, maggioranza, il gruppo dominante in quel senso, erano i bianchi, ma erano soltanto il 10% della popolazione nera del Sudafrica. eppure la norma erano loro, la norma politica, la norma giuridica, chi aveva in mano il potere di... Ehm, condurre qualsiasi tipo di attività e anche di eh, condurre qualsiasi tipo di discriminazione. Allora, il primo a fare una differenza sostanziale eh, tra gruppi maggioritari e minoritari è stato un sociologo che si chiamava Sergio Moscovici, che fa una differenza tra gruppo minoritario e gruppo maggioritario, dicendo che un gruppo minoritario, lo leggo, viene definito tale non in senso veramente quantitativo, ma in relazione al rapporto di subordinazione nei confronti di un gruppo dominante, la cosiddetta maggioranza normativa. Che cosa significa? Che il gruppo è appunto, dentro questo discorso delle relazioni, è minoritario in relazione a un gruppo di maggioranza e solitamente all'interno di una società la maggioranza è normativa. E normativa significa che costituisce la norma, la, um, il punto di riferimento per i gruppi minoritari perché c'è un um, rapporto di potere. Un altro termine importante, diciamo più di altro ambito, di ambito anglosassone, è il termine mainstream. Di solito si dice la maggioranza mainstream. Proprio per fare il riferimento, cosa significa mainstream? Significa che è la maggioranza, ma è anche dominante. Quindi, mainstream significa anche rimanda a un'idea di dominanza che non è necessariamente connessa all'idea di maggioranza. Allora, una filosofa e sociologa americana molto importante che si è occupato dei rapporti tra gruppi di maggioranza e di minoranza, ma soprattutto in termini di gruppi oppressi e di liberazione dei gruppi oppressi, facendo riferimento alla cultura afroamericana e alla, ai rapporti anche di genere uomo-donna, è stata eh, Iris Marion Young, che alla fine degli anni 90 ha scritto un libro molto interessante in cui proprio fa delle definizioni che vorrei riportare. Una cosa importante che lei dice è che i gruppi, ancora una volta rifacendosi alla tradizione sociologica, sono espressione delle relazioni sociali. Un gruppo esiste, come dicevamo, in relazione ad almeno un altro gruppo e l'identificazione di un gruppo nasce nell'incontro e nell'interazione tra collettività sociali che esperiscono, cioè fanno esperienza, di qualche differenza nei loro rispettivi modi di vivere e nelle loro forme di associazione. Un'altra cosa importante è che questo accade anche al quando questi gruppi sono interni alla stessa società. Noi di solito pensiamo alle differenze come gruppi esterni, quando si parla di ehm, intercultura si pensa a culture diverse che interagiscono, ma c'è un rapporto tra gruppi anche all'interno della società stessa. Gruppo sociale è collegato, e questo è un altro concetto importantissimo che è poi è stato sviluppato dalla psicologia sociale, è collegato all'idea di identità, di identità personale e di identità di gruppo. Un gruppo sociale nasce quando determinate persone si riconoscono come facenti parte di, que di quel gruppo, aventi determinate caratteristiche mh, che determinano, che generano uh, delle una specifica identità. Dice sempre la Yang, i gruppi sono reali non nel senso che sono sostanze, ma in quanto sono forme di relazioni sociali. I significati espressi da ciascun gruppo vanno a costituire una parte dell'identità delle persone, a volte perché tali significati sono stati imposti loro, a volte perché se stesse se li sono create, a volte per entrambi i motivi. E questo ci dice anche un'altra. ci fa riflettere su un altro concetto. Ci sono pressioni esterne che creano delle, dei gruppi eh, sociali. Le, anche discriminanti, e ci sono poi delle scelte dei gruppi a definirsi tali in relazione a una um, sottolineatura di una determinata identità. Faccio un esempio. Per quanto riguarda i sordi, per esempio, i, gruppi, i sordi vogliono essere chiamati Ehm, sordi e non, non udenti perché si fa riferimento a ciò che non sono quando lì si ehm, definisce non udenti o minorati dell'udito, quindi si fa riferimento a una norma, loro dichiarano di avere una cultura sorda, di essere una comunità sorda con una identità specifica e con una lingua specifica. Nel rapporto allora tra identità eh, individuale e identità sociale è molto è opportuno uh, rimarcare quanto dice la Yang rispetto al fatto che l'io, cioè il soggetto, la storia, l'identità di una persona, è un prodotto dei processi sociali e non è l'origine dei processi sociali, cioè c'è un rapporto circolare, ma noi in maniera, diciamo, col senso comune, pensiamo che siano i soggetti a creare i processi sociali, mentre dobbiamo proprio per lavorare nell'ambito delle differenze, cambiare la prospettiva, proprio capovolgerla in questo senso. Quindi noi quello che faremo è, nell'ottica di questo lavoro con le differenze e delle possibilità che abbiamo di cambiare i rapporti di dominanza, è proprio quello di vedere prima, di analizzare quali sono i rapporti appunto di gruppi di maggioranza e di minoranza, i gruppi Pi oppressi e marginalizzati e per capire come si può cambiare e trasformare la società in una società più inclusiva. Allora, un altro concetto ancora che mi sembra importante è il fatto che bisogna considerare la prospettiva storica si dice diacronica, insieme alla prospettiva del presente, si dice sincronica, nel senso che ehm, le differenze eh, possono variare spazialmente tra cultura e cultura, società e società, eh, gruppi eh, e luoghi, ma chiaramente variano anche nel tempo. Mm. Eh, il, in una società in un determinato periodo storico si può essere identificati come gruppo sociale sp specifico mentre ciò non accade in un altro tempo Se ragioniamo in termini di soggetti e di gruppi eh, anche i gruppi, appunto, hanno un'identità. Hanno un'identità che, come dicevamo, viene attribuita dall'esterno, ma che si può anche attribuire, ma che viene anche attribuita dagli stessi gruppi. Per esempio, i gruppi gay e lesbiche, che in realtà sono persone, soggetti differenti come ogni altro soggetto, soggetti tra di loro, ma nella loro identificazione di gruppo, trovano una forza che permette loro di difendere dei diritti e delle specificità nei confronti di una maggioranza che li discrimina. Come dicevamo, dice sempre la Young, la nostra identità si definisce in relazione al modo in cui gli altri ci identificano e gli altri ci identificano in riferimento ad alcuni gruppi. Per la sociologa, a volte un gruppo diventa tale soltanto perché un altro gruppo esclude una categoria di persone e le attribuisce una certa etichetta e solo a poco a poco le persone così etichettate arrivano a vedersi come appartenenti a un gruppo in base all'oppressione che le accomuna. Ad esempio, la coesione della comunità dei sordi non è determinata soltanto da fattori interni, ma è il risultato anche di una pressione esterna, di un'oppressione da parte della maggioranza udente che i sordi percepiscono e di cui fanno esperienza. Quindi è, in un certo senso, in questo caso, l'oppressione e la discriminazione che creano un'identità di gruppo. Quindi, <coughs> Quello che si può fare, come dicevo all'inizio, è di eh, trasformare la eh, diversità in differenza, passando appunto da un'attribuzione di eh, significati eh, gerarchici e da un riferimento all'adeguamento a una norma, ad una ehm, considerazione misecca, eh, usare il termine accettazione che non... Eh, che non è quello opportuno in questo caso, una considerazione di pari diritto, pari identità, pari ehm, ricchezza, eh, tra tutte le differenze. Sempre da un punto socio, di vista socioculturale, ehm, un altro concetto importante è che ehm, il passaggio, il riconoscimento come gruppo sociale, come gruppo sociale ehm, che ha una pari dignità rispetto a tutti gli altri gruppi, è legato alla ehm, possibilità di avere una propria cultura, facendo riferimento sempre ai sordi. Il fatto che i sordi, per esempio, abbiano una tradizione culturale legata al teatro o alle poesie in, in lingue dei segni, che sono diverse per ogni paese, per esempio anche in Italia c'è una bella tradizione di poesia in Liste, lingua italiana dei segni, fa sì che si, eh, ci si possa identificare come un gruppo culturale e quindi l'identità non è soltanto legata all'oppressione ehm, dell'esterno e dal fatto che si ha una determinata specificità, in questo caso eh, l'assenza dell'udito, ma è legata anche al fatto che sia un gruppo che grazie e lo dico proprio sottolineando l'essenza dell'udito, ha potuto so sviluppare una lingua visivo-gestuale estremamente ricca con delle specificità e caratteristiche e ha potuto sviluppare delle forme artistiche e culturali che la caratterizzano, che caratterizzano questo gruppo.